Eccoci qua, buongiorno, scusate il, eh, il ritardo col quale abbiamo cominciato, ma c'è la strabologna, lo sciopero dei treni e abbiamo voluto dare agio a tutte le persone di raggiungere la piazza. Però l'expo la finiamo, eh? giuro, in tempo, esatto. funziona benissimo l'expo. Adesso facciamo, come dire, non siamo qui per... Eh, cantare parole, parole, parole come potrebbe sembrare ma eh, questa è la giornata di eh, presentazione dei candidati che eh, si riconoscono nella mozione Civati, candidati che sono eh, venuti da tutta Italia eh, tranne diciamo, Elena Gentile che era candidata della circoscrizione Sud che non eh, ha fatto in tempo a raggiungerci anche per i motivi che dicevamo prima eh, Pippo se non, eh, se non hai se vuoi tenerti dopo le tue come no, dire dico una subito sì. intanto grazie perché è un momento complicato per la politica il fatto che ci siate potremmo dire siete vivi visto che quell'altro dice che non ce n'è più può essere uno slogan può essere, sì. allora il senso di questa iniziativa è, è presto detto eh, noi cerchiamo di rappresentare una sinistra non ditelo troppo forte L'altro giorno Dalema ha detto se ci fossero due sinistre sarebbe un'idiozia. Io chiedo che almeno ce ne sia una. Facciamo un patto. Allora per fare. c'è un, un, un piano. Seguo. Eh. Seguite il ragionamento. Per le politiche non si vota più, come sapete, si va fino al 2018, non è vero, ma facciamo finta. Secondo me il 2015 si vota, per cui tenetevi caldi. Però per le europee si vota fra due settimane e già lì uno gli viene un po' di ansia, da prestazione, dice. Che bello, si vota, i protagonisti sono finalmente i cittadini, ma la cosa ancora più bella è che potete esprimere le preferenze, cosa che viene legata sia nel sistema elettorale vecchio che in quello nuovo. Io non l'ho votata la legge dell'Italicum, io ho eletta per motivi diversi, forse, ero un po' arrabbiato letta. Sì, comunque come dici tu, è quasi ormai una circostanza eccezionale, cioè, posso dire chi voglio votare. Esatto, potete esprimere tre preferenze, io vi chiedo di usarle tutte, non solo per i nostri candidati evidentemente, anche se sarebbe molto gentile da parte vostra quelli che vedrete mm. oggi, però potrete scegliere quello più ambientalista, quello più aperto mm. sui diritti civili, mm. quello attento alla cultura, quello che ha studiato, che sa le lingue, sì, sì. Abbiamo, uno, esatto. uno ce ne vuole diciamo da mandare là. Potete scegliere voi e guardate che questa questione delle preferenze ci torna alla fine è fondamentale perché oltre a votare per un partito si scegliono delle persone con cui voi poi potete avere un rapporto diretto, franco e immediato come ce l'avremo oggi in piazza. Ovviamente abbiamo scelto di, fare, eh, di stare in piazza oggi perché io non ho ancora capito perché il PD non lo fa più, che ci abbiamo, gli abbiamo fatto alle piazze, che succede? Bisogna insistere, bisogna tornare a fare politica come una volta, ovviamente con tutti i social network, tutte le nostre in, no, ingegnerie, però dobbiamo tornare a farla con le parole chiare, con interventi brevi, tu vigilerai. Io sono, ho, ho, ho addirittura un timer come, come ce l'aveva Mike, buongiorno. Tra l'altro lei è Marcella Volpe che disturbiamo per tutte le nostre iniziative, un applauso, perché è bravissima, giornalista di fama, amica. Adesso a questo punto io presenterei i sette contro, contro Tebe. Però permettimi solo di dire, visto che hai citato i potenti mezzi tecnologici, che chi vuole può seguire eh, su Twitter eh, questa iniziativa e l'hashtag è Melarossa. Rossa. Cossetto mi ha detto che se non lo dicevo mi puniva, per cui come dire, ho, ho fatto il mio dovere. Noi alla spicciolata li chiamiamo? Sì, li facciamo salire tutti sul palco eh, per presentarli e poi dopo uno alla volta eh, faremo eh, appunto chiacchiereranno con voi, come ha detto Pippo, con i tempi che ci siamo dati e quindi chiamo sul palco tutti i candidati, Daniele Viotti, Paolo Sinigaglia, Ellie Schleini, Laria Boraccorsi, Andrea Pradi e Renata Briano. Adesso dico anche le vostre circoscrizioni man mano che arrivate. Ecco qui. Adesso si dividono come sulla mappa geografica, fanno esatto. la nel, nel nord Italia cominciamo: il Nord Ovest. Da Daniele Viotti, che, che è il nord ovest. Fai un passo avanti, Daniele. Eh, Ren no. Renata Briano, passo avanti, nord ovest anche lei. Ilaria Bonaccorsi si è messa al posto del nord ovest, ma invece è il centro. Paolo Sinigaglia, eh, nord ovest. E voi siete la coppia del nord est, diciamo così. E sono Elish Line. E' andare a Pradi o Pradi. Non siamo più abituati neanche noi a presentare i candidati, di solito sono bloccati, invece potete scegliere anche l'ordine, una roba fighissima.